Questa è zona Cesarini e parliamo di una grande manifestazione che torna finalmente dopo due anni di stop. Vivi città, la corsa per la pace, 10 chilometri, partirà il 3 aprile alle 9.30. Il via sarà dato in diretta su Radio 1, come sempre Radio 1 RAI e Radio 1 Sport. Eh, la presentazione nazionale dell'edizione di quest'anno 2022 si terrà invece eh, domani 1 aprile a Roma dalle 11 nella sede dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Ne vogliamo parlare. Elisabetta, con, con Tiziano Pesce, presidente nazionale UISP eh, e Daniela Conti. Ecco. Responsabile per la cooperazione UISP. Sento dalla regia che ci sono entrambi. Allora, benvenuti benvenuti benvenuti. Tiziano Pesce, presidente, benvenuto. Buonasera Elisabetta, buonasera Maurizio, buonasera. grazie a voi come sempre dell'attenzione. Ci mancherebbe, e buonasera, buonasera anche a con Daniela Conte, Conte della responsabile attrazione. per la cooperazione US. buonasera Conti. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, eh, beh, insomma, Vivicità non perde tempo mh, dopo tutto quello che è successo per quanto riguarda il Covid, si riparte, si riparte il 3 aprile alle 9.30 in 30 diverse città italiane, alcune in Europa e anche in Romania, e al confine con eh, l'Ucraina, uno dei centri di accoglienza dei profughi che fuggono dalla guerra. Tiziano Pesce. Sì, proprio così diciamo che il conto alla rovescia è ormai quasi terminato appunto per Vivi Città che quest'anno deve eh, ritornare a correre per, per la pace. L'appuntamento appunto per domenica prossima, 3 aprile, 37esima eh, edizione effettiva perché partiamo nel 1984 ma ovviamente ritorniamo dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, correremo appunto come avete già anticipato in 30 città italiane, in alcune in Europa, correremo in Italia da Torino a Trapani da Bari a Gorizia si tornerà ecco, a correre sicuramente a camminare insieme nel segno della ripartenza e appunto della pace percorsi competitivi di 10 chilometri, ma grande spazio come sempre anche alle famiglie agli appassionati, alle persone di ogni età che potranno venire a camminare a vivicità appunto attraverso una camminata ludico-motoria di pochissimi chilometri. Eh, questa camminata ludico-motoria mi piace, nel senso che beh, beh. può essere agonistica, ma può essere anche ludica. Esattamente eh. dà spazio veramente a eh. tutti. Conferenza stampa nazionale, facciamo ovviamente un uno strappo, facciamo un'anticipazione questa sera. È un dovere nostro nei confronti di Radio 1 Rai, quindi un ringraziamento a nome di tutta l'associazione perché Radio 1 Rai ci segue, ci seguite veramente dal, dal primo anno, dal 1984 e con grande piacere domani avremo in presenza la, appunto, la conferenza nazionale. Oltre... Mi ricordo, ehm... Presidente, una delle primissime edizioni in cui, in cui ero lì a fare lo speaker, se non sbaglio, dal Castel Sant'Angelo, la partenza. Assolutamente, eh. assolutamente. Le, le, le migliori voci di Radio 1 Rai si sono sottitute negli mm. anni. E Mi scusi, l'ho interrotta avremo... perché stava dicendo dei nomi. Ecco. Ecco. No, no, eh. assolutamente. Eh. No. Dicevo, domani interverranno la nostra conferenza stampa, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, il presidente del CONI Malagò il presidente di Sport e Salute Cozzoli non mancherà il presidente della FIDA il MEI, però per noi domani veramente avere in presenza il vostro direttore è veramente un segnale Vianello, importante sì. e quindi mm. grazie anche per questo sarà con noi Andrea Vianelli una manifestazione che quest'anno ha il sostegno del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai patrocini importanti del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero della Giustizia una manifestazione da sempre come sapete attenta alla promozione di diritti, alla solidarietà, eh, alla sostenibilità ambientale, ma quest'anno ovviamente, lo dicevamo in apertura, una velocità particolare dedicata eh, alla pace, dedicata a tutte le iniziative che anche il mondo sportivo italiano, a partire dalla nostra rete associativa, sta portando avanti anche per il supporto e l'accoglienza dei profughi eh, che arrivano dall'Ucraina dall e con Daniela Conti, io poi con di casino. Che vogliamo per sentire? Farvi, infatti, che vogliamo sentire infatti, anche. Perché eh, ricordiamo, ricordiamo che vi vinc... importante in Romania. Esatto, esatto, perché ricordiamo che vivi in città è stata per anni dedicata appunto alla pace: a Baghdad, a Sarajevo, a Beirut, a Gerusalemme, est. E allora adesso cioè, arriveremo fino eh, quasi ai confini con l'Ucraina, Daniela Conti. Sì esatto, andiamo a Suceava che è una città a 40 km eh, dal confine dove c'è un'associazione rumena con cui noi lavoriamo da anni che si chiama Sport per tutti Suceava e che è impegnata in questo momento nell'accoglienza di profughi, in particolare bambini, li stanno accogliendo nei loro centri sportivi, anche nelle palestre dove alloggiano le persone, ma in particolare molti bambini li stanno ricollocando nelle loro attività sportive e quindi visto che noi abbiamo un rapporto da anni con questa associazione con, con cui facciamo anche progetti europei abbiamo pensato di andare lì e di organizzare una piccola vivicità una podistica di 3 km perché saranno per la maggior parte tutti bimbi e giocare con loro e regalargli una giornata di, di festa se così si può dire qual più che altro di, di tranquillità chi fugge da una guerra e noi lo sappiamo perché eh, siamo da sempre in prima linea nell'accoglienza dei profughi, non lo stiamo facendo solo ora come, eh, come qualcuno magari eh, sta facendo, noi da sempre siamo nell'accoglienza dei profughi e sappiamo che cosa vuol dire eh, vivere una guerra e scappare dall'orrore di una guerra o comunque di una tragedia umanitaria eh, come vediamo per tanta gente che scappa prendendo la rotta del Mediterraneo o la rotta balcanica. Tiziano Pesce, presidente nazionale dell'Unione Italiana Sport per tutti, abbiamo detto che c'è anche questa, è prevista la diretta Facebook, no? Sulla pagina nazionale dell'UISP. Assolutamente, eh? da partire dalle ore undici, domani mattina avremo la presentazione online della conferenza stampa, ma poi avremo anche dei collegamenti ovviamente eh, domenica, grazie a uno spazio che proprio appunto Radio 1 Rai ci dedicherà, dalle 9.30 alle 10 avremo anche proprio dei collegamenti e con la nostra delegazione appunto associata in Romania io volevo, volevo, stavo buttando un occhio alla, alla locandina della manifestazione, sì. molto colorata, naturalmente spiccano i colori della pace, assolutamente, però c'è questo ritorno al, al progetto iniziale che si ispirava a Gianni Rodari, quindi benvengano appunto la gioiosità dei bambini, come diceva Daniela Conti, e c'è questa lei e questa tartaruga che finalmente tornano a darsi la mano per ricominciare, giusto? Sì, proprio, proprio così. Noi a Gianni Rodari teniamo, teniamo molto e Vivicità quest'anno, quindi Vivicità 2022, proprio entra di nuovo ecco, nel mondo delle creature eh, fantastiche. Ma con questa lepre e questa tartaruga a cui come Wisp siamo veramente affezionati, la lepre che corre, la tartaruga che eh, va piano, che però si danno la mano per eh, eh, arrivare al traguardo, ecco, tagliare il traguardo in tandem, idealmente. Tra l'altro si tratta di una citazione... Per noi molto importante perché richiama il lavoro di un nostro grande presidente nazionale scomparso prematuramente ormai vent'anni fa, Gian Mario Missaglia, ricorre appunto il ventennale della sua scomparsa e gli abbiamo voluto dedicare anche in questo modo la vivicità. Io volevo sapere da Daniela Conti come si sviluppano queste corse in queste 30 diverse città italiane, alcune in Europa, abbiamo sentito anche in Romania, eh, ci sono anche altre eh, diramazioni, altre attività oltre, oltre la corsa? Ma sì, eh, sostanzialmente è una giornata appunto di gioia. In molte città vengono organizzate anche attività parallele come può essere il mini volley, gli scacchi giganti, ci sono anche mamme, famiglie come diceva Tiziano che partecipano, ci sono anche corse con i propri animali domestici, quindi ogni città cerca di ravvivare questa giornata facendola diventare un happening e soprattutto un modo per riscoprire le nostre città e imparare a ripercorrere in maniera anche più ecologica, visto che eh, si parla tanto di transizione ecologica e di velocità da sempre ha avuto questo come, come uno dei primi obiettivi. Quindi una giornata sostanzialmente di sport, di festa, di incontro e, e di pace che eh, vogliamo davvero urlare eh, in maniera molto forte. Ho oh, sentito parlare di scacchi, dove avvengono queste partite? Eh, adesso non, non lo so eh, <ride> però sono previste sono, sono previste cosa molto bella tra l'altro sì, sì, ci sono eh. ci sono in molte città organizzano attività di, di vario tipo tiziano Pesce vogliamo vogliamo allora come dire riassumere, riassumere la data del 3 aprile no? alle 9.30 sì, quando sarà dato il via mm appuntamento a domenica 3 aprile via alle 9.30 attraverso Radio 1 Rai, quindi come eh, sempre, quindi ancora è eh, possibile ovviamente nei prossimi giorni iscriversi a Vive Città nelle varie città, ovviamente il riferimento ecco è il nostro sito wisp.it, semplicissimo eh, da ricordarsi dove si apre una, se dove si apre una sezione ecco, dedicata interamente alla manifestazione con tutti i riferimenti. Delle città, dei nostri comitati, e ovviamente colgo l'occasione per ringraziare davvero sentitamente tutti i nostri dirigenti, volontari, gli operatori che da molti mesi lavorano sul territorio nel rapporto con le istituzioni, con i partner per rendere possibile questa gran bella eh, iniziativa, questa grande manifestazione per, eh, per la WIP. città Daniel... che non è solo eh, italiana, sì, ma, infatti, ma Elisabetta eh, anche. So che si corre anche mm. nel mondo, mm. se non erro, Tiziana eh, Daniela Conti. Corriamo in Francia, eh, in Ungheria, ehm, torniamo anche in Bosnia, e in varie altre città sono mi sembra 10 in tutte e chiaramente saremo in romania E quindi insomma si sta espandendo si sta espandendo la corsa della pace la corsa per ricominciare perché il sottotitolo importante di quest'anno è anche questo, si ricomincia dopo due anni di stop dovuto alla crisi pandemica. Io ringrazio il Presidente Nazionale dell'Unione Italiana Sport per tutti, Luisp eh, Tiziano Pesce e ringrazio grazie anche la responsabile, e eh, ringrazio eh. anche la responsabile per la Cooperazione Luis, Daniela Conti. Grazie, buonasera. Grazie In bocca al lupo serata. per questa manifestazione. Insomma, che tutti partecipino perché bisogna ricominciare. Grazie, grazie. Buona serata. Buona serata.